video, oggi mi vedete un po' una ciorella, paschè, perché? Paschè, perché devo preparare uh, il video di oggi che è il lookbook di Nora. Per chi non conoscesse Nora? Uh, Nora è una delle protagoniste di Scam, che è una serie tv tipo che io adoro tantissimo e forse è, una delle, è nella mia top 10 delle serie preferite e ho deciso di fare questo video perché non ho mai fatto questo genere di video, quindi magari... Alla fine del video se avete dei consigli o se volete che faccia altri personaggi che magari non siano tipo ultra iper difficile perché comunque lo stile di Nora e c'è cioè, uno stile magnifico poi c'è cioè, certe cose le avevo già io di mio, di possesso altre cose le ho comprate perché magari erano cose che io non porto di solito, tipo per esempio questo, questo crop top giallo io di solito non porto i crop top e non mi piace il giallo però questo qua mi piace tantissimo con dei pantaloni a vita alta, sta benissimo um, quindi per adesso farò il make up che in realtà cioè, se, se conoscete la serie tv se, se conoscete lei, vabbè lei è una figa quindi non pretendo di essere a quel livello, uh, però se conoscete, se conoscete la serie sapete che lei ha sempre una cosa che la distingue, ovvero un rossetto rosso scuro, però il make-up è molto molto semplice, non la vedete mai, qua, se, um, spesso quasi senza make-up, uh, altre volte tipo al massimo tipo il mascara è un po' più esagerato, però non ha ombretti, non ha eyeliner, ha solo un rossetto scuro, ovviamente io... <ride> Senza niente sono così, quindi non posso andare in giro così. E, um, quindi cercherò di fare una cosa molto, molto semplice. Pensate allora, per il mio caffè, il mio grande specchio di là. Uh, ho cambiato postazione infatti nella stanza per il fatto che, se mi mettevo dall'altra parte, non avevo uno specchio decente per truccarmi, allora avrei dovuto sempre tipo piegarmi mentre filmavo. È una cosa bellissima. Allora, prima cosa, inizierò col primer. Il primer che uso è il hangover della Too Faced, che adoro tantissimo, onestamente. Eh, lo trovo veramente un primer eh, molto, molto adatto per i peli secchi, perché la mia pelle è un, un po' secca. Ogni volta ha bisogno di cure speciali. Come fondotinta uso un fondotinta della MAC, che è il MAC Mineralize. Prima usavo il MAC Fix Fluid. E onestamente devo dire che quello la copriva molto molto di più questo qua, l'ho iniziato a usare l'altro giorno perché era nuovo. E ho detto oddio questo qua non compri niente, quindi principalmente sì, le lentigini si vedranno ancora, purtroppo. scelte allora, ho eh, Diva di, della MAC che secondo me è quello più perfetto per fare questo. Se no, ce n'è anche uno della Lime Crime che ce l'ho. Ma ho iniziato a impacchettare tutte le cose in casa e non trovo più niente perché ci trasferiremo tra un paio di mesi. Ho iniziato già a impacchettare perché parto in Italia tra un mese, quindi voglio già che sia tutto pronto. Uh, quindi non lo trovo. Però eh, si chiama Wicked. Se volete andare a vederlo, se no, ho questo qua della Kiko che era la, la collezione Arctic Holiday in 02. Oggi userò Diva perché. Ehm, mi piace molto l'effetto poi vedrete se vi sembra troppo scuro usate piuttosto questo però anche questo è veramente un rosso perfetto onora adesso vi lascio al resto del video dove faccio vedere i 4 look che ho preparato per questo video spero che il video vi piaccia se vi piaccia eh, se vi piace avete dei suggerimenti volete che faccia altri video simili fatemelo sapere in un commentino qua sotto e noi ci vediamo la prossima volta ciao